Chiamo Luca Giordano e ho 22 anni. Ho conseguito la laurea triennale all'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. Il dipartimento che mi ha ospitato è quello di studi letterari, linguistici e comparati. Il mio progetto consiste nella creazione innanzitutto di un dataset contenente notizie in lingua italiana, in ambito medico-sanitario e il fine ultimo è lo sviluppo di un sistema di classificazione automatica sulla base di algoritmi e machine learning che imparino dal, data, dal dataset creato per eh, valutare la probabilità con cui una notizia mai vista prima è vera o falsa. Il Consortium GAR è fondamentale in questo progetto perché funge da trampolino di, di lancio per la, circola, per la condivisione di conoscenze e risorse che saranno prodotte nell'ambito del, del progetto Tradisan e ad esempio per potermi interfacciare con la rete GEANT di cui, con cui la rete GAR si interfaccia quotidianamente.